cambiamo verso se c'è qualche problema lo risolviamo insieme sale sale la fretta di cambiare sale sale non posso più aspettare lo risolviamo lo insieme Contrario, che l'acqua non, non dura, dura all'infinito, ma qualcuno non, non l'ha ancora, ancora capito.